benedica per me è una grande gioia essere qui con voi voglio che preghiamo un momento se volete chiudere i vostri occhi e preghiamo Spirito Santo abbiamo bisogno di te Continua a prendere totale dominio di questo luogo e parlaci attraverso la tua parola stasera, Spirito Santo tocca i nostri cuori, incoraggia colui che è scoraggiato, fortifica lo stanco e aiutaci a vivere nella vittoria che tu hai promesso e acquistato per noi, padre. nel nome di Gesù, Amen. Spirito Santo io ti chiedo ausilio, aiuto, perché quando sei tu a parlare tutti sono benedetti. tutti ricevono quella porzione di benedizione che tu hai preparato per ognuno di noi, nel nome di Gesù, Amen. Amen. Veramente sono onorato di essere qua con voi, per me è una gioia, un piacere, e anche io mi piacerebbe muovermi, però devo stare qua, eh, si sente meglio, no? O oh, è lungo questo? Ah, è lungo! Ah, buono! E sono venuto qui con, con Fabio, che è un collaboratore del nostro ministerio, se vuoi alzarti, e... la maggior parte delle volte... Uh, mia moglie, no, i miei figli non possono venire per ovvi motivi, scuola e quant'altro, però Dio, nella sua grazia e nella sua misericordia, uh, mi ha dato una squadra di quasi dieci persone che io reputo il meglio. Perché Dio quando fa una cosa la fa non buona, Dio la fa straordinaria ed eccellente. Amen. Quindi Fabio è uno di questi dieci collaboratori che Dio ci ha messo vicino e che ci aiutano a portare avanti quest'opera, questa missione, questo, questo lavoro che stiamo facendo sotto suo ordine, sotto suo mandato. E vi porto anche i saluti della nostra chiesa, noi siamo all'interno di una chiesa, anche se viaggiamo per tutta l'Italia, per tutta l'Europa per il mondo, però uh, posso, se c'è un vanto nel Signore, posso, uh, come dire, essere gioioso e felice che nel mio cuore non c'è nessun seme di divisione. Non ho mai vissuto una divisione, non ho mai partecipato. L'unica chiesa dove mi sono avvicinato a Gesù sono ancora 16 anni che ancora sto lì. Non è stato facile. Non è semplice, però siamo ancora lì e questa è una grazia dell'Eterno, una grazia del Signore perché crediamo e credo fermamente che qualsiasi ministero, qualsiasi opera, qualsiasi missione, anche, la, anche il predicatore più conosciuto della terra, no famoso, no famoso, perché per le volte sento parlare, ah, eh, famoso, no, no, no. no. Nel regno di Dio i famosi non esistono Nel regno di Dio uno solo è famoso Gesù Cristo di Nazareth Amen Poi altri possono essere conosciuti E quindi io credo che anche un predicatore, un ministro ciò che sia conosciuto deve essere all'interno di una chiesa All'interno di un'opera, all'interno di una famiglia Per crescere bene Amen Quanti vogliono crescere bene nella via di Dio? tutti vogliamo crescere bene, sì, beh allora è importante la famiglia, è importante, è importante la fratellanza, è importante conoscersi, è importante stare insieme. Veramente è una gioia per me essere qui, sapevo che la Puglia non è la Sicilia, non è la campagna, so che la Puglia è particolare, ma... Uh, questo io lo vedo come un inizio, amen. Come quando c'era quella piccola nuvola che si vedeva che parlava di una grande pioggia che stava arrivando, amen. E quando ci siamo sentiti con il fratello Antonio diversi mesi fa veramente subito nel mio cuore ho detto: Sì, e per un evangelista, diciamo. Io delle volte, magari come noi che siamo, siamo sempre in viaggio, delle volte devo, uh, come dire, rendermi conto eh, dove sono, eh, in che mese siamo <ride> e in che giorno siamo. <ride> e la, la, pochi giorni fa stavamo nella terra del nostro caro pastore Luciano. La eh? terra stra benedetta. Eh, la stra -benedetta. <ride> nella terra del risveglio, dopo la campagna, no, eh. poi siamo sempre in viaggio, però delle volte veramente poi principalmente c'è la famiglia, perché a anche Giova guadagnare tutto il mondo e poi perdere la famiglia, la casa, quindi io mi dedico anche molto alla famiglia, a stare con i figli, a stare con mia moglie, quindi tante cose da fare e delle volte cerchiamo, non delle volte, ma cerchiamo di andare dove Dio vuole che noi stiamo, a me, senza importarci il numero, senza importare la quantità, non ci importa questa cosa, a me quando io ho detto sì allo Spirito Santo ho detto, Signore, non mi importa, io non voglio imitare gli uomini. Non voglio essere una fotocopia di qualcuno, io voglio essere la fotocopia tua. Amen? Se devo imitare qualcuno voglio imitare te. E Gesù, sapete, Gesù andava dove c'erano migliaia di persone e poi Gesù si fermava anche solo davanti a una persona. La donna samaritana è un esempio. Perché? Perché Gesù non guardava le folle, Gesù guardava le necessità. Amen? A che cosa siamo stati chiamati noi? Non a guardare le folle, ma a guardare la necessità. Amen. Ed è questo quello che noi facciamo come ministero. Io ho predicato davanti a migliaia e migliaia di persone, non solo fuori ma anche in Italia. Ma anche davanti a una sola persona. Alleluia. Amen. Perché il cuore di Gesù è per la gente. Non, diciamo gli uomini col calcano fanno i numeri È una riunione benedetta perché c'era tanta gente Gesù non ragiona così okay. Gesù ragiona diversamente Gesù guarda il bisogno Gesù guarda i cuori Gesù guarda le necessità amè e quindi dovunque c'è il bisogno ne andiamo io credo che qui c'è il piano di Dio c'è una necessità, sì Ma c'è anche il piano di Dio Amen. Qualcosa di grande Che sta per arrivare Quanti lo credono? Amen. Gesù ha, Nella Bibbia troviamo eh, Che Diciamo la gloria Che viene è maggiore della gloria precedente E io credo che la gloria Che sta per arrivare sulla Puglia Sarà una gloria meravigliosa Amen. Molti entreranno Magari nel lavoro di altri magari di coloro che sono stati pionieri, magari di coloro che hanno ricevuto delle pietre, magari di coloro che hanno ricevuto insulti, uh, saliva in faccia, <ride> però non importa questo, non importa chi semina, non importa chi annaffia, quello che importa è colui che fa crescere il Signore, E la Puglia. Io credo che Dio ha un piano per la Puglia. Amen. Non è un caso che siamo qua. Amen. E da una parte il Signore deve iniziare. E probabilmente il Signore vuole iniziare da te. Amen. Da te, da te, da te che sei qui. Vuole iniziare da tutti quanti noi insieme affinché anche in Puglia si possa dire che la Puglia è una terra di risveglia. Amen. Amen. In Italia poche volte si può dire questo, della Sicilia, della Campania, ma anche della Puglia si deve Amen. E quindi per me è un onore, una gioia essere qui. E come avete detto qui il nome della conferenza, decidi di uscirne vivo. E io sono uscito vivo 16 anni fa, quando... Nel 1996 ho trovato il Signore, tutta la mia adolescenza l'ho vissuta lontana dal Signore, è un po' come Giona, no? diciamo Giona, uh, il Signore gli ha ordinato una cosa, Giona non l'ha fatta e semplicemente Giona si è trovato nel pesce, nel ventre di un pesce per la disubbidienza. E questo mi parla del mondo, questo mi parla di me. Uh, diciamo 16 anni fa, che il mondo praticamente, Dio ha lasciato un manuale, sì? Amen? Dio ha lasciato la Chiesa, Dio ha lasciato dei consigli, Dio ha lasciato delle, de, dei consigli per vivere felici. Dei consigli per avere una famiglia benedetta, dei consigli per avere una vita felice e benedetta, però che ha fatto l'uomo e che ha fatto Dario scuopo fino a 16 anni fa? Come Giona. Io ho portato le spalle al manuale che Dio ha lasciato sulla terra, alla famiglia di Dio, alla famiglia che Dio ha lasciato sulla terra e anche io mi sono trovato in un pesce. Il ventre di un pesce ci parla di tenebre, sì o no? Amen. il mondo sta nelle tenebre, chiunque sta lontano da Gesù sta nelle tenebre, io stavo nelle tenebre e sapete nel ventre del pesce, nelle tenebre ci sono un sacco di sfizzi, ci sono un sacco di opportunità e un sacco di cose che il mondo ti offre, la droga, l'alcol, la pornografia, la prostituzione... L'orgoglio, la... il successo a tutti i costi. E diciamo che c'è un mondo, come ero io 16 anni fa, che sta nel ventre del pesce, che sta nelle tenebre più assolute. Io stavo nelle tenebre, come vi stavo dicendo, mi sono drogato già, mi sono iniziato a fare uso di droghe già all'età all di 12-13 anni. E. Solo una parentesi, poi dopo la chiudo subito. Uh, le mie mattinate, la mia colazione iniziava con Jack Daniels e acido alle 8 del mattino, mentre gli altri prendevano Cornetto e Cappuccino, io prendevo Jack Daniels e acido, anfetamina, LSD, perché così potevo partire già sballato, totalmente lontano, fuori, da ciò che poteva essere il mondo. Sapete perché? Perché stavo cercando un senso di, di pace, stavo cercando la felicità, stavo cercando qualcosa che potesse riempire il vuoto che c'era nel mio cuore. E sapete tutte le persone che sono nel ventre del pesce delle tenebre oggigiorno, tutti quanti stanno cercando qualcosa. Tutti quanti stanno cercando di riempire il vuoto che c'è dentro di loro. Colui che si droga sta cercando di riempire il vuoto che c'è dentro di lui. Colui che cerca la, assurdamente la pornografia sta cercando di... Ci cioè sono i malati di pornografia. Perché? Perché stanno cercando di riempire il vuoto, il buco che c'è dentro di loro coloro che sono malati e che, mettono, eh, che sono infedeli alle mogli o ai mariti, perché lo fanno? Perché pensano che facendo così, avendo nuove esperienze, nuove cose, possono trovare senso o pienezza alla loro vita, al buco, al vuoto che c'è nel loro cuore, così anche per l'orgoglioso, così anche per colui che cerca di... Uh, Prevalere o riuscire nella vita a discapito anche di un altro, di mettere i piedi in testa a un altro, perché fa questo? perché sta cercando un senso alla sua vita, sta cercando di riempire il vuoto che c'è dentro di lui, ma miei cari amici e fratelli, il vuoto che c'è dentro l'essere umano non può riempirlo nessuna cosa che c'è sulla faccia della terra, lo può riempire uno solo, Gesù Cristo di Nazareth, Amen. Amen. Amen. solo lui può riempirlo, e rimane pare una persona non che è nata in una chiesa, sono navigato anche nel mondo. Per questo quando dico la mia età, che ho 36 anni, nessuno ci crede. Perché sembro più grande. Perché all'età di 12 anni già stavo in mezzo alla strada. Perché a 16 anni già avevo fatto esperienze che forse uno le fa a 30. E la strada ti fa... ti forma, ti fa crescere, prima e ti fa bruciare tappe poi grazie quando arriva il Signore fa coprire tutto bene Amen Alleluia sempre a Gesù facciamolo forte questo applauso forte forte forte e quindi poi all'età di 19 anni, 18-19 anni quindi 16 anni fa 16 anni e mezzo fa Vennero ad evangelizzarmi nella mia città, Salerno, che è la città più bella d'Italia, dopo Catania, Foggia, Aosta, Andrea, ah, scusa, perdonami. Vennero a fare ciò che oggi chiamo la manifestazione evangelistica, la nostra chiesa del pastore Rio di Felice, e poi c'era la chiesa del pastore... Edoardo Zarazzaga e poi c'era una chiesa dell'assemblea di Dio ma diciamo no. so sono soli e quindi c'erano due chiese che si misero insieme per fare una manifestazione evangelistica e invitarono un gruppo che si chiama Gioventù in missione, quanti lo conoscono? Gioventù con una missione e lo invitarono a parlare di Gesù e praticamente, uh, guardate, io settimana scorsa stavo con il figlio del pastore Zarazzaga, Sebastian, che a sua volta è pastore a Roma ed è anche membro della nostra squadra. Stavamo facendo una campagna a Palagonia settimana scorsa e stava anche lui. E parlavamo proprio di come il principio dell'insieme porta a benedizione. Io mi sono, sono un frutto di un'evangelizzazione fatta insieme. Questi due pastori si unirono, fe fecero questa manifestazione evangelistica e sono arrivato io al Signore e poi sono arrivati altri. E Mi ricordo che praticamente vennero ad evangelizzare, a parlare di Gesù e parlavano di un Gesù vivo, di un Gesù che cambia i cuori, di un Gesù che trasforma gli esseri umani. E, e la, la prima persona che passò per la lungomare fu un mio nipote che era più pazzo di me. Un, c'è cioè uno squilibrato proprio figlio della mia prima sorella che morì per overdose all'età di 33 anni quindi questo ragazzo è cresciuto a casa nostra <ride> lo prese mia mamma in affidamento e cresciamo insieme uno squilibrato più squilibrato di me mi ricordo che delle volte prendevamo delle mazze Mettavamo degli anfibi, tutti vestiti di nero, e iniziavamo a rompere tutto quello che ci trovavamo di fronte: macchine, autobus. Tutto quello che trovavamo di fronte lo rompevamo. Perché? Perché così ci diceva la tesi. E lui era uno scuribrato totale. E... Mi ricordo che nel nostro ambiente, quando qualcuno ti prestava qualcosa, diventava tuo io mi sono fatto tante cose così dicevo presto e poi non glielo tornavo cioè era l'ambiente della strada che ci muovevamo in questo modo e mi ricordo che mio, questo mio nipote praticamente passa per questa evangelizzazione e poi viene a casa e, e prega per il cibo e io gli dico senti Roberto ma che droga hai preso <ride> <ride> E lui mi fa: no, no, no, nessuna droga. E io ho conosciuto Gesù stasera. Alleluia. E si mise a pregare per il cibo. Io personalmente, noi diciamo alleluia, perché sappiamo, però io in quel momento dissi questo qua, è... bisogna portare al dottore, al medico. Cioè, sta, ha in pondo, come diciamo noi, cioè, le rote, le, rate... le rate... E. Lui poi dopo il giorno dopo prega ancora, poi dopo mi, mi dice vicino a me, senti Dario vuoi, vuoi prestarmi quella giacca? Che Poi te la torno subito, 4-5 eh? giorni e te la torno, e allora io sapendo com'era l'ambiente disse, ho perso la giacca, no? però io la prestai lo stesso, so. non fa niente, però l'ho persa, dopo 5 giorni... Mi viene con la giacca e me la ritorna. Sapete, magari questo per noi, per voi può stampare un sorriso, ma per me fu un gesto forte, che mi ha parlato più di mille prediche, perché questa cosa non si usava nel nostro ambiente. E lui mi disse, io, lui vide che io rimasto un po', e disse: Io sono, da oggi in poi sono una persona seria perché ho conosciuto Gesù, questo iniziò a colpire il mio cuore, eh? sapete queste cose come anche i segni, i genuini miracoli e segni che Dio fa, io vedo che delle volte parlano più di 1500 discorsi umani, Amen? La gente già è piena di tanti discorsi e parole e questo atteggiamento ha colpito il mio cuore. E lui iniziò a insistere: a dire, Devi venire in chiesa, devi venire in chiesa. Il prete batte le mani, eh, si mette la cravatta, eh, si sposa. E dice Mamma mia, e dove è capitato? E sapete quel tipo di lì che dicono: Quando ti dicono dai, dai, dai, che poi tu a un certo punto dici dentro di te: Sì. Però, per farlo contento. Sì o no? Mi è capitata una cosa della gente? cioè, ah, ma gli dico sì, poi dopo me lo tolgo da torno e basta. E io così feci con lui, dissi, va bene, allora giovedì vengo in questa chiesa che tu vai. E detto, a me mi pensai, oh, vado giovedì, la faccio contento, mamma mia, sto giovedì è diventato 16 anni. C'è un giovedì lungo 16 anni. Fino al giorno d'oggi. Perché andai, entrare in chiesa, mi ricordo che mi sono seduto a lui e il giovedì noi diciamo, abbiamo, all'epoca soprattutto poi era un momento forte dove il giovedì c'era un culto evangelistico e io diciamo, entrai, c'era il predicatore che parlava e a un certo punto io dissi vicino al mio nipote, ho detto, senti Roberto ma perché gli hai spiegato la mia vita al predicatore? E Roberto faceva, no, no, no, no, io non gli ho spiegato niente quello più parlava e più sembrava che mi conosceva da, da tempo fino al punto che dissi Roberto tu gli hai parlato io sono figlio anche con, giustamente venendo dalla strada anche di una cultura del sospetto come un po' tutti coloro che hanno vissuto la strada pensi sempre che le stanno facendo stai sempre con due occhi avanti e due occhi dietro e dissi Roberto tu gli hai parlato non Mario non ha detto niente a un certo punto mi ricordo che questo fratello alla fine fece l'appello disse che chiunque vuole uh, accettare il Signore si alzi in piedi e io mi ricordo che mi sono alzato in piedi sono andato avanti e ho iniziato a piangere a piangere per i miei peccati piangere un pianto che è durato due mesi non un pianto emozionale non un pianto della circostanza ma un pianto che è durato due mesi ogni volta che andavo in chiesa mi ricordo che mi mettevo in un angolino e piangevo proprio. proprio sapete quando si piange per la disperazione che si danno pure a schiaffi in faccia e te avete mai visto quelle commedie che piangono e così ero io dicevo signore perdonami per, per tutto quello che ho fatto per tutti i miei peccati per il male che ho fatto a me stesso e per il male che ho fatto agli altri ed è lì dove Dio mi ha salvato ed è lì dove Dio ha fatto di me una nuova creatura non è stato semplice, non è stato facile ma Dio mi ha liberato da tutte le catene del diavolo perché il nostro Dio è un Dio grande Amen. è un Dio che libera è un Dio che non conosce sconfitta e lui mi ha liberato dalla droga, dall'alcol da tutto quello che io facevo Dio mi ha liberato sarei un bugiardo a dirvi che è stato in un secondo, no ci sono voluti dei mesi, ma la sua opera Dio l'ha fatta. A me? E così poi sono andato avanti, Dio mi ha dato una moglie, un'attività. Sono diventato imprenditore al centro della mia città, Dio mi ha fatto diventare un imprenditore. Guardate Dio che fa. A me? Dio prende delle cose che magari avevano un destino diverso. Dio le prende, le pulisce, le rinnova... Poi Dio, come dico io, li mette nella sua lavatrice spirituale, li pulisce e poi gli, gli dà il destino che lui ha preparato per quella persona. E quando vi dico che Dio mi ha fatto diventare un imprenditore, veramente è stato Dio perché non c'avevo manca una dita, non c'avevo niente. E mi ricordo che andavamo a chiedere un prestito in banca, il direttore non era credente. Mi vide, io gli spiegai la situazione che mi, mi volevo sposare così eh? e lui disse vicino agli impiegati, disse diamogli un credito a questa persona e poi dopo con l'attività la, la garanzia è l'attività, cose che non, non si so fanno regolarmente e quindi mi hanno dato i soldi per comprare l'attività dopo un po il direttore è diventato nostro cliente noi avevamo una ditta di Corriere Espresso tipo TNT UPS, diciamo, uh, SDA, posta veloce. E lui diventò un cliente nostro. Allora io entro in amicizia, e gli dissi, senti, ma, ma voi avete questa usanza di dare un credito a chiunque? cioè gli dito, Voi fallite. Cioè. E lui mi disse, no, no, no, Quando tu sei entrato, qualcosa dentro di me mi ha detto, fidati di questo ragazzo e dagli ciò di cui ha bisogno. No, noi non lo facciamo per nessuno ma tu sei un credente no, no no no credo che esista un Dio però non sono praticante però quello che posso dirti è che quando tu sei entrato qualcosa dentro di me mi ha detto dagli quello che ti chiede fidati e da allora abbiamo dei soldi per avere l'attività, un'impresa tutto ciò che ci occorreva e poi per non andare per le lunghe il Signore nel 2006 dopo dieci anni di apprendistato, se si può dire così, servendo in chiesa con gli anziani, con i giovani, lavando i bagni, i pavimenti, abbiamo fatto di tutto praticando sugli autobus, sui tetti, sulle macchine, salivo sulle macchine e entravo negli autobus e predicavo tutto, tutto quello che potete immaginare io l'ho fatto non ha mai aspettato un ministerio, o qualcuno che mi dicesse di fare questo, quello, quell'altro, no, la Bibbia è molto chiaro, vuoi da fare qualcosa, sì? Ti senti disoccupato nel Regno di Dio? C'è subito un'occupazione per te. Amen? Qual è l'occupazione? Predica agli altri. Non c'è bisogno che te lo dica nessuno, né che venga un apostolo, né un profeta, né un evangelista, te lo dice Gesù, predica agli altri. Amen? Allora io ho sempre pregato. Poi nel 2006 è arrivato il momento dove Dio, lo Spirito Santo, mi ha chiamato al ministerio che oggi stiamo esercitando e lì dove lo Spirito Santo ci ha detto anche di lasciare tutto ciò che avevamo, la ditta, l'impresa che avevamo perché era arrivato il tempo di dedicarci all'opera del ministerio che lui ci aveva affidato. Mi ricordo per non portarvela per le lunghe che è stato... Un bel dibattito tra me e lo Spirito Santo perché noi nell'impresa avevamo tutto, soldi, le banche, tutto quello che volevamo ce, ce l'avevamo, ma quando il Signore parla bisogna obbedire perché nessuna cosa è nostra, tutto è suo, amè? E lui lo dà e lo toglie come lui vuole, amè? Ci sono cose che Dio dà e te le dà per sempre. Ci sono altre cose magari temporanee che Dio può darti per un tempo, come un lavoro, come una città, come qualcosa che Dio può darti per un tempo, ma poi Dio vuol dirti uh, non devi stare più a triste, devi andare a, a Ah Ma signore ma tu sei stato tu a mandarmi a triste? E che te ne importa? Eh? Sono io e quindi io ti dico anche di andare alligata. a me. E io dissi signore ma tu sei stato tu a darmi l'impresa? E il Signore mi disse sì, è mia, allora faccio quello che voglio. Ora lasciala. E mi ricordo che abbiamo ricevuto diverse, diversi soldi dall'attività dall che abbiamo ricevuto, che abbiamo venduto, con la prospettiva di vivere per fede, totalmente per fede, perché la nostra Chiesa non può uh, permettersi di dare un salario. E mi ricordo che quando andai dal pastore gli dissi, pastore io non voglio il salario, io sto cercando solo la tua benedizione, perché così deve essere. E quindi, diciamo, poi abbiamo ricevuto dei soldi e il Signore mi parlò, e in questo mi reputo abbastanza strano. Il Signore mi parlò e mi disse, la maggior parte dei soldi che tu hai, io voglio che tu li dai alle missioni. Missioni che aiutano i drogati, missioni che si dedicano a portare la buona notizia, missioni che si dedicano a riscattare nel mio nome persone che erano come te prima. Non ho detto, Diavolo, esci fuori da me. <ride> no, quando uno è intimo con il Signore. Conosce la voce del Signore. Amen. Quello che io ho fatto, ho detto: Signore, se sei Tu veramente, parla tu a mia moglie. E poi Dio ha parlato anche a mia moglie. Abbiamo venduto un'attività, abbiamo seminato e sono sei anni più sette che viviamo totalmente per fede. Abbiamo fatto campagne in diverse parti d'Italia, piazze, stadi, palazzetti, abbiamo un programma televisivo in due televisioni cristiane, siamo stati in più di 15 nazioni della terra in pochissimi anni, in tre continenti, abbiamo una squadra di 10 persone, un ufficio, una famiglia, uh, più di 4 persone a tempo pieno. Sapete tutto questo come? Com per fede. Dio è un Dio fedele. E un'altra cosa che lo Spirito Santo mi disse, se dovunque andrai io ti manderò non chiedere niente a nessuno. Usa le ginocchia. E usando le ginocchia abbiamo visto sempre il cielo aperto. Amen. Abbiamo visto Dio parlare. In modi soprannaturali e straordinari a persone che magari neanche se lo aspettavano, Dio parla, Dio fa, Dio agisce. Io quello che so è che non devo chiedere niente a nessuno, solo piegarle le ginocchia. A me? Sapete perché vediamo delle volte poca potenza di Dio in manifestazione? Perché io credo che usiamo poco le ginocchia. I cristiani dovrebbero avere i caldi <ride> qui dovremmo essere tutti riconosciuti per dei, dei segni qui ginocchia amè? e questo è quello che facciamo per fede, Dio è un Dio fedele, ora voglio solo leggere una storia con voi, poi dopo preghiamo ed è l'angelo di Luca capitolo 7 dal versetto 11 in poi e mentre lo prendete voglio dirvi che questo è anche ciò che dobbiamo fare io e te. La prima cosa, la prima responsabilità che la Chiesa ha è quella di predicare il Vangelo. Amen? Vogliamo che le persone escono fuori e che decidano di vivere? Sì o no? C'è un mondo che sta nel, nel, nel ventre del pesce. C'è un mondo che sta come Giova nel ventre lì, nelle tenebre più assolute e totali. Io credo che arriverà il giorno dove le nostre chiese saranno piene e verranno riempite dallo Spirito Santo da solo. Lo credo con tutto il cuore. Ma fin quando non arrivo questo, io e te abbiamo una responsabilità. Qual è la responsabilità? Predicare il Vangelo. Quanti sono belli i piedi di coloro che annunciano la buona novella. Amen? E come si salveranno se non c'è qualcuno che prega? Allora io credo che arriverà il giorno dove le nostre chiese si riempiranno da sole. Ma fino a quando non arriva questo tempo che facciamo? Stiamo con le mani alle mani? No. Abbiamo una responsabilità, tu hai una responsabilità, Dio alla persona che sta al tuo fianco, tu hai una responsabilità. Amen. Possiamo alzare le mani e dire io ho una responsabilità. Quanti hanno una responsabilità? Alzate le mani? Amen. Tu hai una responsabilità più in là dei tuoi problemi personali, più in là delle tue faccende personali, che Dio sicuramente si prende anche cura di questo. Però più in là di, tutto questo, di là di tutto questo, io e te abbiamo la responsabilità. Qual è la responsabilità? Dire al mondo, dire a Foggia, dire ad Andria, dire a Barletta, a Bari, ai tuoi vicini di casa, alla tua famiglia, ai tuoi parenti, dire che nel nome di Gesù non tutto è perduto, c'è ancora una speranza, non tutto è perduto. E la risposta non è una religione, non è una filosofia, è Cristo Gesù, il salvatore del mondo. Alleluia! Alleluia! Chi non deve fare questo? Io e te. E non possiamo riposare dicendo, ah, il Signore lo farà. E non possiamo riposare dicendo, ah, ma io sono un adoratore. Ah, ma io sono un profeta. Ah, ma io sono un apostolo, io sono un pastore. Ah, ma io sono un credente normale. No, no, no. La prima cosa che accomuna tutti sono i primi, due, i primi due comandamenti: adorare il Signore più di ogni altra cosa, se non presentargli Gesù. Amen. Poi, sicuramente, Dio ha dato i ministeri: apostoli, profeti, dottori per l'edificazione del corpo. Ma nessuno, o perlomeno miglior detto, nessuno ha il diritto di stare con le mani in mano. Mentre noi stiamo qui c'è un mondo che si sta perdendo, mentre noi siamo qui c'è gente che sta pensando al suicidio, probabilmente lì c'è gente che sta pensando al suicidio, persone che verranno a cenare stasera o persone che stanno qui che magari forse possono andare anche in piscina, però poi nel loro cuore stanno pensando che le cose non vanno, magari c'è gente che soffre di depressione c'è gente che sta pensando di separarsi con la moglie io e te abbiamo la responsabilità di dire che sì è vero il mondo sta cadendo a pezzi ma c'è ancora una speranza amen, amen. c'è ancora una speranza E la speranza di Gesù Cristo di Nazareth amen. amen Gesù fu efficace in quello che fece perché guardò le difficoltà del mondo con compassione nel Vangelo di Matteo lo troviamo spesso questo. Gesù guardando le folle ne ebbe compassione. Amen. Vuoi essere più produttivo nel tuo evangelismo personale? Vuoi essere più produttivo nella tua testimonianza personale? Digli a Gesù di darti un cuore compassionevole. Amen. Soffrire con coloro che soffrono. Avere passione. Per coloro che si stanno perdendo Amen. Amen e sicuramente Dio io delle volte sapete che dico, io per noi le persone dicono: Ah, io evangelizzerò quando si risolverà questo problema. Io parlerò di Gesù e servirò il Signore quando questa cosa si sistemerà. Sapete conosco fratelli che hanno 70 anni e stanno ancora aspettando che tutto si sistema e sapete cosa dico io? Sempre, con coloro che parlo e mi trovo dovunque sono, dico, vuoi essere benedetto? Vuoi essere benedetto? Evangelizza. Perché mentre noi diamo agli altri, Dio benedice anche noi. Amen. Ho visto risvegli finire. Perché? Perché non l'hanno più dato agli altri, ma l'hanno trattenuto per loro. La benedizione di Dio non è solo per noi La benedizione di Dio se la vogliamo Vedere fruttare Prosperare Dobbiamo darla agli altri Amen Non possiamo parlare di risveglio O aspettarci grandi cose Con una chiesa egoista Gesù non è stato mai E lo sapete meglio di me Gesù non ha nessun seme di egoismo Lui ha dato tutto ciò che aveva per noi E cosa deve fare la Chiesa? La stessa cosa Dare agli altri ciò che Dio ci ha dato Affinché tutti possano decidere di uscirne vivi Amen Ora leggiamo insieme questo versetto Questa storia biblica Poco dopo Gesù si avviò verso una città chiamata Nain e i suoi discepoli e una gran folla andavano con lui. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava alla sepoltura un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova. E molta gente della città che era con lei, molta gente della città era con lei. E il Signore vedutala ebbe pietà di lei e le disse non piangere e avvicinato si toccò la barra, e i portatori si fermarono ed egli disse ragazzo dico a te alzati il morto si alzò e si mise seduto e cominciò a parlare e Gesù lo restituì a sua madre dite con me restituì, restituì. cosa fece Gesù? Restituì. tutti furono presi da gran timore e glorificavano Dio dicendo un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo e questo Dio intorno a Gesù si divulgò per tutta la Giudea e per tutto il paese intorno fin qui la preziosa parola di Dio e qui vediamo una storia di Gesù che arriva in una città chiamata Nain e e c'era una grande folla con Gesù, la folla di coloro che erano usciti. E se voi vedete nei Vangeli, sempre troviamo che dovunque Gesù andasse, andava, sempre una folla stava con Gesù. Amen. Dovunque Gesù andasse, una folla lo seguiva. Che differenza dalla religione, sì o no? La religione nessuno vuole seguirla nessuno vuole andare dietro una religione ma dietro a Gesù andanno, andavano e vanno sempre una grande folla e qui vediamo che poi c'era anche un'altra folla di persone che erano nella tristezza di persone che erano nel lutto di persone che seguivano una madre e una bara e quindi una situazione tenebrosa quindi vediamo una folla che segue Gesù e una folla che segue una bara, che segue uh, una madre che piange perché ha perso tutto. Cioè, ha perso suo marito, ha perso suo figlio e lei con tutta la contrada, con tutto questo villaggio era nelle tenebre, era nel dolore, era nell'angoscia. Possiamo dire che vediamo due folle, una folla che segue Gesù quindi una folla che è in festa e una folla che è nella tristezza possiamo dire una folla di coloro che sono usciti dal pancio del ventre e un'altra folla che sta ancora nel ventre un'altra folla che sta ancora nelle tenebre se voglio parlarvi dei due cortei che qui sono rappresentati in due cortei. Un corteo che possiamo definirlo il corteo della vita e un altro corteo che possiamo definirlo il corteo della morte. Coloro che seguivano Gesù erano nel corteo della vita. Coloro che stavano dietro questa donna che piangeva nella sua tristezza, nel suo dolore, erano nel corteo della morte. Della tristezza, dell'angoscia, della paura. Allora la mia domanda a te è questa: stasera, in che corteo sei? Oh Dario, ma io sono, io vado in chiesa perché c'è C'è tanta gente che siede nelle chiese che se fossero sinceri stanno nel corteo della tristezza il fatto che siamo seduti su una panca di una chiesa questo non ci dà il ticket che siamo persone che stanno seguendo Gesù al 100% perché coloro che disfruttano e che godono del corteo della festa sono coloro che sono arresi al 100% a Cristo Gesù Amen. Amen? Che non seguono una religione, ma seguono il Maestro. Io voglio dirti, se tu vuoi ricevere e vivere nella benedizione che Dio ha preparato per te, segui Gesù. Amen? Amen. Segui Gesù. È buono che vai in una chiesa, abbiamo parlato di famiglia, è buono. Poi noi non dobbiamo seguire una religione, noi dobbiamo seguire Gesù. Amen, e il corteo di coloro che erano nella festa, nella gioia, erano coloro che stavano dietro a Gesù. Due cortei, in un corteo c'è un capo che si chiama Gesù, in un altro corteo c'è anche un capo che è un morto. Che genera tristezza, dolore, angoscia. E che è bello immaginare che il corteo della vita si incontra con il corteo della morte. Perché Gesù non vuole che nessuno rimanga nella morte. Perché Gesù è venuto per salvare il mondo, è il fine della fede, è la salvezza delle anime. Amen. Amen. Amen. E Gesù è morto anche per farti, per sradicare da dentro il tuo cuore, da dentro la tua vita, ogni parte che è morta. Dio vuole farci vivere in un corteo di festa. Amen. Amen. Ah, fratello, ma se tu sapessi. No, sorella, ma se tu sapessi. <ride> potremmo dire tutti, ah se tu sapessi, no, no no no, noi non diciamo se tu sapessi, noi diciamo tutto andrà bene perché Gesù è con me, amen, amen. amen. che cos'è un negare i fatti? No, è solo dire i fatti che c'è una fede superiore, amen, c'è una verità superiore, amen, amen. C'è un uomo superiore che si chiama Gesù Cristo di Nazaretto. Amen. Che ciò che Lui ha promesso è più grande dei fatti stessi. E lui ha promesso di darci la vittoria ogni tanto. Qualcuno dice quasi quasi sta dicendo a me. No! Gesù ha promesso di darci la vittoria ogni tanto, sì o no? prova per vedere se stati svegli. Sempre, amen, al di là delle difficoltà, delle difficoltà, al di là delle prove, al di là delle angosce, Gesù vuole che siamo nella gioia, amen, che possiamo essere noi nella gioia in modo che possiamo anche trasmettere agli altri la gioia che lui ci ha dato. Il pastore Luciano prima faceva un esempio abbastanza triste. E delle volte veramente noi diciamo saltiamo per il Signore alziamo le mani al cielo come se ci vorrebbe un po' d'olio, no? Ma un po' parecchio ed è triste fratelli. Cioè credo che ogni volta che si verrebbe a celebrare, che si venne a celebrare il Signore, dovrebbe essere una festa. Amen. Non c'è neanche bisogno che qualcuno dica alza le mani, si, sì, è gioioso. No, no, no. Già il popolo di Dio dovrebbe essere così. Se non è così, c'è qualcosa che non funziona. Alleluia. Dio funziona sempre, sì o no? Amen. Vuol dire che qualcosa in noi non funziona. Non è che siamo in un altro coltello. abbiamo l'etichetta dei cristiani ma stiamo camminando in un altro corteo, il corteo. Perché il corteo che segue Gesù è un corteo di festa permanente. Solo uno è d'accordo. Lo ripeto, che so che tutti quanti siete d'accordo. Il corteo che segue Gesù veramente è un corteo di festa permanente. non riusciamo a vivere la festa o la vittoria che Gesù ci ha promesso? Ci sono tante, sono tante le risposte, io credo che sarebbe arroganza dirvi questa è la risposta, sono tante le risposte, una cosa è certa che se noi seguiamo sul serio Gesù e facciamo tutto ciò che piace a Gesù allora noi vivremo sempre nella festa noi vivremo sempre nella gioia avremo magari il conto in rosso avremo la macchina senza benzina ma non c'è il problema Gesù è con me Amen. io ho conosciuto un missionario in Calabria che lui sta sempre nella gioia c'ha 90 anni è sempre gioioso e una volta mi raccontava, che c'ha cinque figli, cioè una volta mi raccontava che lui venne da fuori e venne a servire il Signore a San Luca, cioè non è a Milano, a San Luca, negli anni 50, cioè là sparavano, cioè non era una... e infatti a lui l'hanno minacciato diverse volte, ma lui ha sempre detto la vita mia non è mia e il signore è ancora vivo cioè 90 anni, 90 sono morti gli altri coloro che lo minacciavano sono morti lui è ancora vivo, vegeto, sta bene e dice che un giorno tornò a casa con la moglie e i cinque bambini piccoli e non avevano la moglie disse senti non abbiamo niente nemmeno un tozzo di pane niente e, e il mistero gli disse sì ma noi dobbiamo mangiare sì ma la moglie disse senti poi non abbiamo niente sì, ma noi dobbiamo mangiare Prepara la tavola Ma come prepara la tavola? Cioè, non abbiamo niente, è tutto vuoto E il missionario disse Noi serviamo al Signore Prepara la tavola Non c'è niente Io non nego i fatti, mi disse Però io gli disse a mia moglie di preparare lo stesso la tavola perché sta scritto nella Bibbia che Dio provvede per i suoi figli? Perché, perché sta scritto che il giusto non, non gli mancherà mai il pane? Alleluia. E allora la moglie iniziò a preparare la tavola, non avevano niente, neanche un tozzo di pane. Però lui preparò la tavola. E se io non nego i fatti, ma prepariamo la tavola. Perché la parola di Dio è più grande dei fatti. E iniziavano a preparare la tavola e mi a pregare. Iniziarono a pregare e invece di iniziare a dire signore iniziarono a dire signore tu sei fedele tu ci hai mandato qui tu non fai mancare il pane a coloro che ti servono signore noi lo crediamo. signore tu sei colui che provvede e mi disse che a un certo punto suonò il campanello Andarono ad aprire e c'era una cesta oppure due, due, tre ceste senza nessuno eh di cibi preparati, lasagne, cannelloni, carne, mi disse dai abbiamo mangiato per due settimane per quello che c'era lì, coloro che sono nel corteo di Cristo veramente non si faranno mai schiacciare dai fatti né dalle circostanze. Ma diranno ai fatti e alle circostanze, nel nome di Gesù, io proclamo la vittoria di Cristo. La vittoria di Cristo è mia. Io prima o poi uscirò da questa situazione. Dio mi porterà fuori. Dio mi condurrà fuori. Lo credi? Amen. Facciamo un applauso forte a Gesù. allora. Alleluia. Alleluia. Vite piange, la vide piangere, la vide nella tristezza e guardate c'è una cosa che mi colpisce sempre, dice il Signore guardatela ebbe pietà di lei, lo sai che il Signore ha pietà di te? hai ah, fatto un sorriso? non ti non, cioè, sta rilassato, Dio ha pietà di te la gente si affatica, fa di tutto, tranquilli, Dio ci benedice, non perché siamo bravi, non perché siamo belli o perché lo meritiamo, Dio ci benedice perché ha pietà di noi, amen, Dio ti benedice perché ha pietà, che bello sapere che abbiamo un Dio che invece di guardarci con giudizio ci guarda con pietà, ti rallegra il cuore, sì o no? Imagina solo per un istante se questo Dio fosse cattivo. Eh. Tu puoi stare qui e credere che nonostante tutto Dio ti benedirà perché Dio è buono. Amen. Amen. perché Dio ha pietà il cieco di Giacomo la prima cosa che disse quando seppe che Gesù stava passando dirà: figlio di Davide abbi pietà di me che il mio e il tuo grido stasera possa essere più di tutto quello di cui abbiamo bisogno Signore continua ad avere pietà di me e abbi pietà di questo mondo che si sta perdendo la capitato di me che delle volte sono un po' egoista, sapete una cosa, una volta stavo parlando con un pastore abbastanza conosciuto in Italia e mi disse Dario, la statistica dei soldi che si spendono in chiesa è questa, Sul 100, sulla, per, su, sulla, diciamo, se la percentuale è 100, se la percentuale l'85% dei soldi che si spendono in chiesa nel migliore dei casi è per i credenti conferenze libri studi riunioni seminari cose profetiche cose in insegnanti cose di chiesa quando Gesù è venuto per salvare il mondo non mi tirate le pietre nessuno mi prende è tutto buono quello che facciamo per la chiesa la chiesa ha bisogno di cose profetiche di seminari per l'amor di Dio però se non abbiamo un giusto equilibrio ci troviamo con le vacche che non riescono a muoversi nemmeno dalla sedia avete visto quelli là che pesano 300-400 kg che addirittura devono prendere la gru per spostarli c'è cioè il più grasso del mondo che ha bisogno di... non è Luciano, eh? No, mi ha guardato a me, mi ha che mi ha guardato a me. Non è il nostro caso. Quando uno guarda la voglionza che c'è nell'occhio. Io ho detto che non è il nostro caso. Lui, lo capire, ma guarda... comunque non so se avete visto su youtube o sui social network c'è il più grasso del mondo che credo che pesa intorno ai 600 kg 500-600 e c'ha bisogno di un, quasi come una gru per spostarlo ma voi sapete che ci sono persone che sono 500-600 kg seduti nella nostra chiesa tutti pieni di dottrine di, di tutto di tutto perché Credo che i nostri primi soldi che si devono spendere sono per la salvezza delle anime. Ah, Dario, ma tu sei un Evangelista, perciò parli così. No, Gesù ci ha insegnato il cammino. Gesù ci ha insegnato la strada. Pensate agli altri. Pensate agli altri. La nostra linea nelle campagne evangelistiche, dove possiamo, è lavorare sempre insieme ai pastori e quindi alle chiese, perché crediamo nel principio dell'unità, dove si può. Dove non si può andiamo ovunque, però dove si può lavoriamo sempre con questo stesso principio. Sapete poi dopo, alla fine della campagna, i primi a essere benedetti chi sono? I fratelli i credenti parlo con i pastori, parlo con i fratelli e dici: mamma mia, al di là di qualsiasi risultato i primi a essere benedetti a riprendere vita, forza, vigore sono stati i miei fratelli, i miei fedeli fratello che benedizione che è stata perché? perché non c'è cosa più bella che servire gli altri amen? amen? tu puoi servire il tuo prossimo, come? dicendogli che Gesù lo ama dicendogli che Gesù ha un piano per lui Gesù ebbe compassione di questa donna si avvicinò e gli toccò, toccò la barra dove c'era il figlio e resuscitò il figlio e lo restituì alla madre un'altra benedizione che Dio vuole darti stasera attraverso lo Spirito Santo sai qual è? che Dio vuole restituirti ciò che la vita ti ha rubato Ciò che il diavolo ti ha rubato Dio te lo vuole restituire Amen Cosa devi fare tu? Signore, ambita di me E credere Amen Alziamoci in piedi Posso avere qualche? Gesù lo restituì alla madre e personalmente e sinceramente questa sera se tu fossi sincero potresti dire oppure nel tuo cuore puoi dire sì Dario io amo Gesù però stasera se dovessi essere sincero mi sento più nell'altro colteo magari una situazione ti ha rubato la pace Magari una circostanza ti ha rubato la gioia. A quella donna le circostanze gli rubarono tutto. Ma sapete una cosa? Gesù arriva giusto in tempo. Amen? Uno, se c'è qualcuno qua dentro che mi sta ascoltando, ma anche se arriva questo, dovunque arriva questo microfono, che non conosce ancora Gesù, farlo questa sera diglielo a Gesù Signore entra nel mio cuore Signore entra nel mio cuore e ora io so che sto parlando ad alcune no? se non a diversi che magari tu dici ma i miei peccati e Gesù ti dice a me non mi importano i tuoi peccati tuo peccato, lo Spirito Santo ti dice io perdono ogni tuo peccato, Grazie. il sangue di mio figlio Gesù Cristo è qui per perdonare ogni peccato, così che dovunque sei, Lì dove sei. Chiedi l'intervento di Dio nella tua vita. Alziamo le mani al cielo. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alza le mani al cielo.